che ci sia la crisi, che ci siano aziende che lasciano a casa delle persone, si è dovuto cominciare a fare delle cose che una volta non si faceva, andare sui tetti per far parlare dei lavoratori che perdono i loro posto di lavoro. Noi abbiamo fatto queste azioni teatrali appunto per aprirci alla, alla società, per parlare anche in un modo diverso, nel senso che ci siamo accorti che spesso anche parlando sindacalmente, facendo quello che si è abituati a fare, manifestazioni, comizi, volantinaggio, a volte sembrava quasi di non arrivare al cuore delle persone, di non, di non riuscire a far cogliere loro quello che effettivamente poi è il dramma che vivono le persone che, vivono, che perdono il posto di lavoro. E facendo queste azioni teatrali noi sinceramente ci siamo messi in una cosa che non sapevamo neanche noi cosa saremmo andati incontro. È stata una bellissima esperienza e questo abbiamo visto che effettivamente parlare anche alle persone facendo delle azioni dove eh, tu gli dici semplicemente quello che tu facevi nel tuo posto di lavoro, dicendo come ti chiami, quanto tempo hai lavorato in questa azienda, che cosa facevi. Sembra che tu prenda la pancia delle persone, che colga effettivamente l'emozione, che alla fine non hai un numero, non hai 242 operaie. Hai una persona che effettivamente ti esprime, il suo disagio ti esprime, nel linguaggio molto più semplice, quello che lei faceva tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i giorni, del, del dell'anno. E che non farà più perché appunto questa cosa qui, questo lavoro l'ha perso. E quindi abbiamo fatto anche questa cosa. Senti, adesso com'è la situazione? Beh, la situazione siamo... Siamo in questa situazione, siamo 242 persone che appunto stanno perdendo il posto di lavoro, la cassa integrazione straordinaria finirà il 15 marzo del 2012, ad oggi non abbiamo notizie di nessun tipo di riconversione perché poi la cosa vera è che l'azienda ha firmato degli accordi dove diceva che avrebbe riconvertito il sito, si sarebbe impegnata, però ad oggi non abbiamo notizie di nessun genere di questo tipo e quindi la cosa vera è di avere lo spettro del futuro che non ci sia assolutamente nulla, che non ci sia nessuna azienda interessata a riconvertire e riassumere le persone e siamo a 242, quindi non sarà sicuramente semplice. Quindi stiamo cercando, anche facendo queste cose, per mantenere, di mantenere alta l'attenzione su, su questa vertenza, perché comunque eh, gli accordi che sono stati siglati dai sindacati, dall'azienda e dalle istituzioni parlano di una riconversione, una riconversione che a, a dire nostro abbiamo sempre visto difficile, proprio visto il momento, però in questo momento dobbiamo cercare di eh, muovere tutti, affinché tutti quanti si faccia un pronto unito, perché una risposta a queste persone ci sia ci e ci debba essere, nel senso che un lavoro l'hanno perso, un lavoro lo rivogliono. E noi cosa possiamo fare? Beh, noi abbiamo iniziato una campagna di boicottaggio. Oh, uh -huh. Abbiamo iniziato una campagna di boicottaggio, eh, questo non vuole essere, noi chiamiamo boicottaggio nel senso che vorrebbe dire in questo momento non comprare i marchi di questa azienda, la Gold del Lady ha i marchi Sissi, sì, sì, Omsa, Gold del Lady, Philippe Matignon, eh, Filo d'Oro per eh, obbligare questa azienda a ragionare in maniera diversa nel senso che purtroppo queste aziende ragionano con quello che hanno nel portafoglio col guadagno eh, far vedere che le persone normali, il cittadino, il consumatore sceglie un consumo critico e decide di non comprare quel prodotto perché questa azienda non sta rispettando gli accordi, perché lascia a casa a Faenza 242 persone ma chiuderà anche lo stabilimento che c'è in Abruzzo e quindi sa, sa, aumenteranno le persone che lascerà a casa per poi andare a aumentare i lavori in Serbia. Comunque non ci sarà più in Italia deve essere una spinta, cioè domani queste aziende dovrebbero cominciare a ragionare in senso veramente di avere una responsabilità sociale, di averla veramente, nel senso che non possono guardare soltanto i profitti ma devono fare delle azioni pensando che ci sono delle famiglie che nel tempo li hanno fatti crescere, li hanno fatti anche arricchire, quindi se loro sono diventati anche i marchi che sono, sono perché c'erano delle persone che hanno lavorato seriamente e quindi la responsabilità sociale deve essere che non ti dicono soltanto ti concediamo gli ammortizzatori sociali, quelli sono soldi nostri che ci rivengono i dati indietro, quindi l'azienda non ci mette un soldo in più, si faccia anche un qualcosa anche a livello legislativo, nel ecco. senso che comunque un'azienda come l'ONSA, per dire il territorio ci ha guadagnato, ha avuto dei cambi di destinazione d'uso che l'hanno aiutata a mantenersi nel territorio, lei non se ne può andare lasciando nulla, lasciando 250 famiglie senza un futuro, quindi bisogna spingere effettivamente perché ci siano delle aziende che vengono, i lavoratori soprattutto vengono tutelati, le aziende aiutate a rimanere in Italia, avere quel, come posso dire, quelle agevolazioni che non dobbiamo andare a cercare all'estero, dovremmo cercare di far sì che se ci sono dei soldi si aiutino le aziende e le imprese a rimanere qui, ma le aziende serie. Perché non è che vogliamo dare dei soldi a tutti, aiutare tutti. Ci deve essere questa responsabilità sociale delle aziende, bisogna fargliela pagare, la devono sentire, se non la sentono, con il loro senso, con la loro responsabilità interna, la devono sentire con degli obblighi. E in questo caso noi quello che chiediamo effettivamente è che le persone comincino a decidere di non entrare più nei golden point, perché nei golden point si vendono anche i costumi da bagno, adesso siamo in estate, decidere di non comprare questi costumi non sarebbe male. Sì, C'è per caso un sito, una sigla, o un qualcosa, un dove si può scaricare materiale, vedere appunto, aderire a qualche appello? Beh, il nostro era stato, non è stato gestito da noi, però è stato fatto un sito sì. su Facebook che uh -huh. parla, dice siamo 320, solidarietà ai 320 donne Omsa, uh -huh. dove lì si possono avere notizie, eh, okay. comunque anche i siti altri, anche il coordinatore che era della Camera del Lavoro di Faenza Di Galeotti okay. ha, sì. ha spinto molto perché ci fossero notizie e chiunque volesse darci solidarietà potrebbe prendere notizie da questo. Eh. Ok.